Carissimi, un caro saluto e bentornati in nostra compagnia. E se lo chiedo tutte le volte, se vi interessano i nostri i nostri programmi, potete tranquillamente iscrivermi. iscrivervi. Iscrivervi e non costa assolutamente niente, attivando però la campanella qua sotto, quella che vibra, e quindi sarete aggiornati su tutte le nostre deras shot. Dobbiamo continuare con il nostro cammino di Gesù Maestro di Israele e siamo per affrontare il capitolo 14 del, del Vangelo di Luca. Eh, direi che fondamentalmente se lo dobbiamo dividere in due parti pur essendo allo stesso evento l'evento di un banchetto perché c'è una parabola che è la parte finale quella che faremo in un secondo video è la parte iniziale, quella di oggi che pur essendo inserita in un convito ha una tematica molto diversa da quella della seconda parte allora proviamo ehm, a leggere il contesto del capitolo 14 Gesù un sabato entrò in casa di uno dei capi dei farisei. Fermiamoci qui un attimo. Gesù entra in casa, poiché è stato ovviamente invitato, in casa di uno dei capi dei farisei. Questo lo dobbiamo capire molto bene, perché non sempre Gesù è contro i farisei. Certamente non contro la dottrina farisaica, abbiamo visto che Gesù sposa totalmente, la risurrezione dei morti, che per i farisei è un punto centrale della loro dottrina. Gli altri le altre fazioni in Israele non lo credevano. La tradizione orale, il secondo punto, altrettanto importante, che Gesù ovviamente condivide. E poi il terzo punto, l'esistenza degli angeli e dei mediatori celesti. Anche questo Gesù lo, lo considera verità. Quindi non tutti i farisei sono censurati da Gesù. E addirittura abbiamo visto anche in un, in un brano passato, se vi ricordate, che addirittura Gesù è stato avvisato, quando era nella parti della Giudea, da alcuni farisei che Erode eh, lo, voleva, lo voleva uccidere. Quindi abbiamo a volte anche dei farisei che sono assetati dalla parola di Dio. Vi ricordate Nicodemo che diventa segretamente addirittura un suo, un suo discepolo? Questo è il contesto. La frase successiva è tradotta male nelle vostre traduzioni, perché la frase successiva dice, entrò a casa di uno dei farisei, voi trovate per pranzare, non è per pranzare, è per prendere il pane, per usare il pane. Cosa significa in questo caso usare il pane? Prendere il pane? Anche qui dobbiamo aprire una parentesi. Gesù è chiamato Nazireo Nazoreo. A volte gli evangelisti dicono perché veniva da Nazareth. In realtà, Nazir, il Nazorio, il Nazoreo, il Nazireo. Si fa fatica anche a fare la traslitterazione dal greco. È il consacrato che ha gli stessi vincoli di purità e di perfezione di vita dei sacerdoti e dei sommo sacerdoti. Tra questi c'è la possibilità per un mese, per un anno o addirittura per tutta la vita di non tagliarsi i capelli, fare il voto di nazireato e non mangiare e non bere, beh, beh, non mangiare carne sicuramente, ma non bere vino o qualunque altro tipo di, di bevanda inebriante, cervogia, anche per dire solo la birra. E allora come si fa a fare i kidush di Shabbat, dove invece il calice è obbligatorio c'è l'escamontage del pane e cioè si può prendere il pane la kalà e fare il kiddush sul pane non la preghiera a mozilla e minares quella che si fa durante, durante il pranzo e, e prima del pranzo chiamato pasto sacro perché tutto ciò che viene da dio è sacralizzato a maggior ragione di shabbat lui entra è invitato a pranzo però non potendo usare il vino Giustamente l'Evangelista Luca, che si è informato molto bene, dice per trovare il pane, per prendere il pane, per mangiare il pane e quindi poter fare lui il kiddush, perché è importantissima la santificazione prima della, del pranzo o della cena, secondo. Quindi siamo già in un contesto assolutamente performativo di altissimo livello per quanto riguarda la cultura di Israele. Andiamo avanti. Davanti a lui stava un idropico, una persona malata, invitata da questo capo dei farisei, però una persona malata. A questo punto Gesù fa lui una provocazione. Perché? Secondo la lettura dei testi della Mishnah, che ricordiamoci sempre è normativa per i figli di Israele, perché è tutta la tradizione orale che parte dai tempi di Giosuè, arriva attraverso la grande assemblea e arriva, ai maestri dell'epoca di Gesù, maestri qualificati con la semichat, con la, semichtà, con la ordinazione, con l'ordinazione, con l'imposizione delle mani, erano gli autorevoli interpreti e pro, diciamo, eh, potere legislativo, noi diremmo oggi, ecco. la possibilità appunto di produrre delle leggi eh, che avessero il fondamento, sull'Arsinai, per santificare il nome di Dio, per santificare la propria vita, per santificare il popolo ed essere pronto all'arrivo del Messia. Bene, tra queste cose c'era un dibattito molto acceso su ciò che era possibile fare e non fare di Shabbat, i famosi 39 Melachot. E la base di, per scegliere questi 39 lavori vietati era è stata, è stata dedotta con un procedimento esegetico complicatissimo che non vi sto a ripetere perché sennò presentirei il video, i 39 lavori che si facevano per innalzare e spiantare l'OMWED, la tenda del convegno o la tenda dell'alleanza. Bene, tra queste leggi c'era a livello orale, però è, la Torah era già stata scritta, e Gesù farà riferimento allo scritto, cioè alla Torah Kataf, non alla Torah Beltè, cioè se era possibile o no guarire una persona di Shabbat. Cioè se questa persona, affetta da una malattia non gravissima, avesse la possibilità di farsi guarire di Shabbat. E Gesù infatti dice, è lecito o no curare di Shabbat? Qui entriamo perfettamente in un clima farisaico, siamo a casa di un capo dei farisei, sono cose che per noi occidentali sono lontanissime lontanissime ma vi garantisco che sono, sono cose quotidiane quando si parla di torah quando si incontrano hachamim no? quando si trovano questi sapienti è normale parlare di torah di cosa si deve parlare tutto il resto è va, va, vacuità non conta niente esi, ma essi tacquero perché tacquero perché non avevano ancora dal punto di vista della torah be'alpe'e scelto una, un sì o un no, o se sì con quali limitazioni, o un no con quali limitazioni. Bisogna entrare un po' nella mentalità, posso dirlo, accademica, parisaica dell'epoca. Allora egli lo prese per mano, ecco, se lo prese per mano significa un, una grande condivisione, ma anche una alacà, perché lui stesso ci mette la faccia, potremmo dire, come maestro. E lo guarì, lo, guarì, lo congedò, e poi disse legandosi a un, testo, a un testo di Torah. Um, chi di voi, se un asino o un bue gli cade in un pozzo non lo tirerà subito fuori il giorno di Shabbat? E non potevano più ri rispondere nulla a quelle parole. Um, è un testo di Torah. Cioè la Torah obbliga, attenzione a questo, questo, questo discorso che fa Gesù, perché è semplice da un lato, complicato dall'altro. La Torah insegna che se cadi in un fosso un animale di un tuo vicino di Shabbat, tu hai l'obbligo, non ti neanche porre la domanda, di aiutare questa creatura che ha carne, spirito e, e anima come l'uomo, anche se non è immagine di Dio come l'uomo. Questa affermazione, se andate a vedere Genesi nel playlist di Genesi, è tutto spiegato parola per parola, non lo voglio dire, perché qui se no appresentirei ulteriormente le video. E quindi ha l'obbligo di sollevare. Calva comer a forziori, sistema interpretativo rabbinico ha maggior ragione, ha maggior ragione. Se un uomo è legato da una malattia, si deve guarire di Shabbat, non si può, non è un arbitrio, è una mitzvah gdola comandata dal Signore. Quindi potremmo dire oggi, e oggi il mondo rabbinico cosa fa? Esattamente quello che ha detto Gesù. Esattamente quello che ha detto Gesù. si fa e come che si fa. L'uomo va sempre aiutato. Da parte di un uomo e sul comando di Dio. Vi saluto e vi ringrazio e come dico sempre alla prossima. Ciao!